Buongiorno ragazze, come state? Spero bene. Allora, nuovo video che Criccio. Allora, questo è un video che Criccio, eh, un po' così, alla buona. Allora, ehm, dunque, che resta? No, sono le 9.50 e io sono in piedi già da le 8.30 passate, sì. Ho preferito prendermela comoda perché ragazzi non c'è molta voglia di alzarmi stamattina e niente. Mm, ho quel computer con me per poterlo editare sto video. Anche se non lo edito, sincrono l'audio, cioè cerco di sincronizzare l'audio per sentirsi meglio. E, e niente. Mm, e stamattina è una giornata un po' uggiosa, oh, non so come si dice, nuvolosa, per farlo ce semplice eh, non è bella come ieri, nel senso non fa, cioè fa caldo, un caldo umido però um, sì, un caldo non è come quello di ieri, è umido quindi vabbè, non, non, so, non sono brava a descrivervi il clima, comunque vabbè, e niente Dunque io eh, oggi volevo fare il video vlog ma non sono riuscita perché ero troppo assonnata quindi non ce l'ho fatta, perdonate. E eh, vabbè, cos'è mai me lo farò un altro momento se mi riesce perché anche lì mh, voi mi direte ma non è voglia fare video vlog, no, non è che non ho voglia ragazze, è che preferisco potermi un po' di più. La mia, la mia privacy anziché stare sempre lì con la telecamera a mano. Col telefono in mano, telefono in mano. sono un po' sbagliata. Devo dire la verità. Tranne che oggi, ho voluto prendere il telefono a mano, mano per registrare questo video. Che riccio nulla di che. Già aspettate, Oh, il mio filtro da questa parte lo vedete eccolo qua e niente Così usare tutto nulla di che e, e basta questo è quello che volevo dirvi e, per quanto riguarda invece eh, le cose che sto facendo a casa non sto facendo nulla di che nel senso che um, Metterò a posto metto, ma una volta più intanto tanto, do verità. Sono un po' sbagliata ultimamente. Prima ero un tutto fare, come dicevo in un ora mi sto un po' lasciando andare. Non dico a me, ma alla casa sì. Nel senso che fa quasi tutto mia nonna e io. Non mi sembra giusto, ragazzi, lo so. Non è giusto, dovrei aiutarla e non mi aiuta. Adesso dov'è, adesso è... È uscita un attimo a fare delle commissioni, non solo commissioni mie, competenze mia, perché è andata a fare un, un fax per un contratto, non so di che cosa, però. Niente, così. Una cosa che non è, non è, non è mio, di mio interesse, è andata a fare una fotocopia, non so cosa. Una cosa eh, ma torna presto la spesa tanto se l'ha già fatta lei ma torna presto eh, quando io ero ancora dormita almeno credo, non lo so eh, scusate se mi tocco il naso in continuazione ma ho pulito, non so perché no, no. e eh, niente <ride> ciao Cosa mi raccontate di bello? Anche se non potete rispondere, però eh, appena pubblico questo video, ditemi un po' cosa fate voi la mattina appena vi svegliate: se guardate il video su YouTube, o la tele, o se direttamente vi recate in macchina o andate di, di mattina presto alla spesa. Fatemi un po' sapere i vostri, le vostre abitudini quotidiane. Tra virgolette, se così si può dire, non guardate le mie unghie, le sono pessime. Però vabbè, niente, per dirvi a voi un po' cosa, cosa combinate la mattina. Io la mattina mi guardo un po' di musica, i vostri video me li guardano poco, non perché non voglio guardare a me, ma perché ancora sono i mille sogni, posso dire, sono nel mio mondo di, di dei sogni, esatto. Sono così addormentata, sembra un sogno la mattina, ma è la verità. Cioè. Mm. Ah però ho detto che devo mettere l'apparecchio tra poco, tra poco. Quando finirò di aggiustare, di mettere il cristino denti Metterò l'apparecchio da questa parte, vedete? il dente sporgente, il dente più sporgente. Sì, proprio quello devo.. lo devo metterlo più assestato. ragazzi non mi ci fate pensare. Perché già voi direte, ah, non ricomincia questa bagnemi? Eh lo so, ma c'è una paura bo boia, non so come dire, manco, manco io. E' <ride> così. E eh. eh, niente ragazzi, questo è quanto, E eh, eh, nulla. Era per dirvi un po' un saluto. Eh già, questo è quanto e niente grazie ai giornalisti appena posso faccio questo video dove racconto un po' di tutto non, non solo di me, ve l'ho già fatto ieri un altro dove forse riesco a cantare non lo so neanche io cosa riuscirò a fare, non è detto perché ho un po' di timidezza nel cantare ma vabbè dettagli e niente Grazie. bene ragazzi io vi saluto perché il video finisce qui non voglio ammogliarvi troppo e non saprei mi sa che io adesso Edito il video, allora speriamo che non si, è sentito tutto, che non si sia sentito tutto l'audio della televisione, ma penso di sì, perché cioè dovrò, dovrò fare qualcosa per la tele, cioè non per la tele, per il video e se no speriamo bene <ride> che Dio ce la mandi buona perché non voglio che poi YouTube mi metta casini su casini sul mio video che ho fatto stamane. Allora, ho dovuto mutonire la tele perché sennò no, veramente si sentiva di tutto e di più, come si è sentito fino adesso. Me l'ho acceso un attimo perché non mi piace stare troppo sola, mi inquieta. Avere troppo silenzio in casa. Comunque niente ragazze, io adesso chiudo qui e perché no, ehm, vi aspetto in un prossimo nuovo video dei prodotti Terminati Beauty non lo so quando sarà, ah devo fare anche i preferiti di questo mese, non so neanche quando ci si riuscirò e se ci riuscirò, però perché dico sempre se ci riuscirò certo che ci devo riuscire in qualche modo, comunque va bene, a parte le ciance ci si vede al prossimo video, ciao!